grazie Presidente. Allora, guardi, questa mozione mh, praticamente andiamo a parlare della, della necessità di Roma Capitale di avere dei, dei giardinieri. Eh, Roma Capitale sta, ha, pre, ha previsto un bando per eh, l'assunzione di persone che svolgono questo, questo compito. L'aspetto La, eh, che noi andiamo a eh, evidenziare con questa mozione è che Attualmente eh, c'è questo bando in corso per operatori di servizi ambientali dove mh, ci sono circa 400 persone che hanno risposto a questo bando. Noi chiediamo che eh, attualmente la necessità del bando sono 70 persone, però non è escluso, anzi è auspicabile e questa amministrazione ha intenzione di porre in atto, dei, eh, di, di effettuare degli atti per assumere altri operatori dei servizi ambientali. Per cui qualora la Commissione dovesse ri, eh, ritenere idonee le persone a svolgere questo compito, noi chiediamo che venga eh, effettuata una lista di idonei, in modo tale che poi si possa attingere a questa lista qualora l'amministrazione debba eh, andare ad assumere altri eh, operatori dei servizi ambientali. Eh, Quest'atto è stato firmato anche dalle opposizioni, per cui eh, mi auguro che venga, ci sia un'espressione favorevole da parte di tutta quanta l'Assemblea. Grazie.